siamo qui davanti alla regione piemonte con aurelia eh, subito dopo un flash mob che st si sta svolgendo qui eh, in piazza castello eh, aurelia ha un bavaglio davanti alla bocca che sta a simboleggiare il fatto che durante l'ultima manifestazione eh, è stato sequestrato eh, da parte delle forze dell'ordine la cassa con cui eh, enunciavano i motivi della loro manifestazione e lo striscione sono stati emessi dei fogli di via eh, voi nel vostro flash mob avete eh, puntualizzato che le vostre manifestazioni sono sempre non violente. Com'è la situazione adesso giudiziaria rispetto ai fogli di via e rispetto alle denunce? Sì, allora in questo momento noi siamo in Piazza Castello a ricordare quanto è successo il 25 luglio. Durante una di queste azioni non violente, sono state notificate 23 denunce e 15 fogli di via per le persone che si trovavano in piazza. Bastava dare un volantino e essere passata a salutare qualcuna delle persone che si conoscevano al presidio per ricevere una denuncia o addirittura un foglio di via. In questo momento noi abbiamo ancora le 23 denunce che ci pendono addosso. I fogli di via alcuni sono stati revocati ma 7 persone hanno ancora un foglio di via e non possono venire a Torino non possono essere neanche qui a questa manifestazione e quindi noi vogliamo portare appunto solidarietà a chi è stato colpito il 25 luglio da questa repressione ma anche a chi in generale viene colpito dalla repressione di un governo che si dovrebbe preoccupare di aiutarci durante una delle crisi peggiori della storia dell'umanità e che invece cerca soltanto di tapparci la bocca ed è per questo che noi abbiamo uno scotch per ricordare appunto il silenzio a cui veniamo costretti. Grazie.